per risolvere questa proporzione applichiamo la proprietà fondamentale che dice che il prodotto dei medi cioè 12 per x deve essere uguale al prodotto degli estremi cioè 15 per 8 per trovare x x per 12 deve essere uguale a 15 per 8 devo fare diviso 12 x uguale a 15 per 8 fratto 12, semplifico 12 con l'8, divido per 4, 3, 2, semplifico il 3 con 15, 5, 1, 5 per 2, 10, fratto 1 non si scrive. 12 sta a 10 come 6 sta a x, applico la proprietà fondamentale, il prodotto dei medi, cioè 10 per 6, essere uguale al prodotto degli estremi, cioè 12 per x. Devo invertire l'operazione accanto alla x, la moltiplicazione diventa una divisione. x uguale 10 per 6 fratto 12, semplifico il 6 col 12, 1, 2, semplifico il 2 col 10, 5, 1, 5 per 1, 5. x sta a 7 come 9 sta a 21, è una proporzione, applico la proprietà fondamentale, il prodotto dei medi, cioè 7, per 9 essere uguale al prodotto degli estremi, cioè x per 21. Devo invertire l'operazione accanto alla x, la moltiplicazione diventerà una divisione, x sarà uguale a 7 per 9 fratto 21, semplifico il 7 col 21, 3, 1, semplifico il 9 col 3, 1, 3, 1 per 3, 3.